Benvenuti a tutti. Benvenuti a todos. È bello essere di nuovo qua, È bello Per poter ascoltare la parola di Dio. Per ascoltare la parola di Dio. Che è quella che cambia le nostre vite. Nuestras vidas. e Come diceva mia moglie, dice mia esposa, ci sono ancora cose che dobbiamo togliere. Hay cosas que aún e le cose che devono essere tolte dalla nostra vita que que vida sono importanti son perché ci impediscono di camminare con Dio E quello che noi dobbiamo desiderare di più nella nostra vita e lo che è camminare con Dio es camminar con Dios. perché Dio ha un desiderio Dios tiene un deseo che è quello che, di camminare insieme con noi che è camminare con noi ma immaginate che Dio che si trova in cielo Immaginate Dio che sta nel cielo circondato da angeli rodeato di angeles con la musica celestiale con toda la oh, oh, oh, oh. <risa> però il desiderio che c'è nel cuore di Dio però de, non è quello di godersi la vacanza in cielo non è quello di disfrutar su vacazione nel cielo no? no? <risa> ma camminare con l'uomo qui sulla terra Sino con el hombre aquí en la e quando noi iniziamo a camminare insieme con Dio e a con Dios, è lì che la nostra vita inizia a florire. però a Dio cammini con, con noi noi dobbiamo camminare con Lui camminar con vogliamo leggere Amos capitolo 3 il versetto 3. Leer en Amos, 3, 3 Amos 3 <coughs> Andarán dos oh, juntos si no estuvieran en concierto. Uh -huh. En concierto o de acuerdo. De acuerdo. Pueden caminare insieme. Andarán dos juntos. Se no se sono messi si no estuvieran de acuerdo. C'è un bel. Um, Trattato. Hay un buen tratato. Eh, que es stato escrito da Agostino Dipona tantísimos años fa que fue escrito por Costino di Bono hace muchos Pona, años San Agustín Ah, San Agustín hace Quindi muchos años Hablamos tantos años fa hace muchos años que se llama De Trinitade ¿Qué? De Trinitade Ah, sí, que es. se llama De Trinitade donde él afronta tantísimos problemas de la Trinidad donde él enfrenta muchos problemas con la Trinidad habla de tanti argumentos habla de muchos argumentos pero dice una cosa muy, muy bella pero dice algo muy bonito Dice che Dio non ha bisogno dell'uomo. Dice che Dio non necessita dell'uomo. Perché in quel tempo tanti dicevano: Vabbè, Dio ha creato l'uomo perché aveva bisogno di qualcuno da amare. Perché in questo momento, dicevano, Dio creò l'ombre perché necessitava di qualcuno amare. Quasi come le persone che si sentono sole e comprano un cane per avere compagnia. Come le persone che si sentono sole e si comprano un perro per stare uh, con alguien. Però lui diceva: Non è così. Pero decía, no es así. Dio non ha bisogno dell'uomo, no l'uomo del ha bisogno di Dio, però anche se Dio non ha bisogno dell'uomo, no de ha un desiderio tiene un deseo di camminare insieme con l'uomo. Il desiderio più grande che Dio ha Il deseo más que Dios tiene è quello di camminare insieme con noi. Es de con nosotros. Lo vediamo iniziando dalla Genesi. Y lo vemos por che Dio ogni tanto scendeva e si faceva la passeggiata insieme con Adam. E quando si crearono E quando si crearono gli animali. Y eh, gli animali andavano da, da Adamo. Adam. Adamo. gli dava il nome. Adamo dava il e il nome che sceglieva Adamo, quello doveva essere. Que elegía, e quindi la sera Dio scendeva. La bajaba, e si faceva la passeggiata con l'uomo. Era qualcosa di bellissimo. Questo. Era qualcosa molto hermoso. Però un giorno succede qualcosa di negativo. Però un giorno passa qualcosa male. Genesi capitolo 3 verso 8. Genesis, 3 8. A causa del peccato, per colpa del peccato, qualcosa si rompe. Algo se rompe. E oyerono la voz de Jehová Dios que se paseaba nel huerto al del día. Y escondióse il hombre y su mujer de la di de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mentre prima quando sentivano Dio correvano da Dio? Antes cuando escuchaban a Dios, corrían hacia él, per caminar insieme con Dios, para caminar con él. Adesso sí. succede esattamente l'opposto. lo contrario. Apenas sentono la voce di Dio? la voce Se escapan. A causa de loro pecado. Por causa de su pecado. Y esto nos aiuta a capire anche entender por qué muchas personas se escapan de la iglesia se ne scappano dalla Chiesa se dall a causa del loro peccato quando la persona non vuole cambiare quando la persona non vuole lasciare il peccato quando la persona non vuole lasciare il peccato, il peccato. scapperà da Dio se a da Dios. e quindi se qualunque cosa gli ricorderà Dio per questo qualche cosa le va a ricordare a Dio scapperà si va a escapar. se tu hai un amico si un amigo, gli puoi parlare del calcio gli puoi parlare del football. ah, gli puoi parlare di Messi, di Ronaldo puoi parlare di Messi, di Ronaldo e gli puoi parlare del governo puoi parlare del, del governo ah, sono tutti quanti ladri ah, sono tutti ladrones gli puoi parlare, non lo so, della scuola puoi parlare della scuola però quando inizi a parlare di Dio però se empiezas a parlare di Dio scappano se scappano cioè, Se avete mai fatto caso? avete fatto caso a eso? Perché? Perché? Perché quando il peccato vive nella vita dell'uomo, dell l'uomo cerca di scappare da Dio. El de Dios. Però dato che Dio desidera avere comunione con l'uomo, Dio sta correndo dietro all'uomo. Dio sta correndo dietro all'uomo per trovare l'uomo. Para incontrarlo, per avere comunione con l'uomo. Ed lui. è per questo che mandò Gesù Per questo Ora sta Gesù sulla esto, terra. Si fece uomo. Si hizo hombre. Venne ad abitare insieme con noi. Vino a vivir con nosotros. Per poter avere comunione con noi. Per avere comunione con noi. Un altro che camminò con Dio? Camminò con Dios, fu Enoch. Fue Enoch. Enoch è, bello, Enoch è molto bello perché tu lo leggi nella genealogia. Non, non si conosce molto della storia di Enoch. Ma quando tu leggi la storia di Enoch, la storia, vedi che Enoch iniziò a camminare, che Enoch a camminare con Dio. E Dio camminò con Enoch. E Dio camminò con Enoch. E dice che all'improvviso non lo trovarono più. Dice che de repente lo Perché Dio se lo prese? Se lo llevò. Cioè, immaginate Dio che inizia a parlare con Eno. Immaginate Dio che inizia a parlare con Eno. Ehi, hey, ciao Enoch, come va? Hola Enoch, che tal? Ah, è tutto bene, tutto bene. Ah si, molto bene. E ogni giorno si vedono. E cada giorno si vede. Ah, prendiamoci un caffè insieme. Ah, prendiamoci un caffè insieme. Oppure un po' di tè, magari ti oh. piaceva più il tè, non lo so. O magari le gustava più il tè. E parlavano. E parlavano. E Dio andava e veniva e parlava con Enoch. E Eno. va e parlava con Enoch. Però ad un certo punto dice Enoch, sai che cosa? Però de repente dico, Enoch, sabes che? È troppo bello parlare conti. Mi gusta demasiado parlare contigo. Non voglio più essere separato da ti. Non voglio stare leggi da ti. Non voglio avere il momento in cui vengo e in cui me ne vado. Non voglio avere il momento in cui vengo e in cui mi vado. E quindi ti prendo e ti porto insieme conmi. Asi che te tomo y te llevo conmigo. E Enoch non fu più trovato. E non ha mai a Enoch. Mi state comprendendo? Entendono? Cuánto es, es bonito tener una comunión profunda con Dios De una manera, profunda, de una manera tan profunda que Dios, no di que Dios no quiere quedarse sin nosotros ¿Cuándo no di no hablamos que nosotros no queremos quedarnos con Él? Pero que Dios no, con Sino que él no quiere estar demasiado tiempo sin hablar con nosotros Y, a la rapisce, ¿no? y de la nada... Um, se toma, e no. E la, la, questo è una, un segnale, una simbologia, es una simbologia della chiesa che verrà rapita de la iglesia que también me ha retomado. La chiesa che verrà rapita, la, la iglesia que va a ser tomada. Es una iglesia que camina insieme con Dios Es una iglesia que camina junto con Dios. La chiesa que será rapita. La la iglesia que va a ser robada. No es la iglesia religiosa. No es la religiosa. No es la iglesia que guarda se c'è il velo, se c'è la gonna. No es la iglesia que mira si tienes el velo, si tienes la falda. O no es la iglesia que que balla, que canta. La iglesia que baila y canta. Y poi dopo fai peccati luego hace pecados. No, no, la iglesia que verá rapida será, será la iglesia que tendrá una intimidad con Dios. Porque cuando, no una Dios, Porque cuando tenemos una intimidad con Dios, anche Dios, una intimidad con Dios también Dios quiere tener una intimidad con nosotros. Amén. Lo mismo le pasó con Noé. La Bibbia dice che tutta la terra era era cattiva. La Bibbia dice che tutta la terra era malata. Che la gente era malvagia. Che la gente era malvada. Al punto che Dio iniziò a dire basta, non ce la faccio più. Hasta che Dio ha già non posso. Non voglio distruggere tutto. Voglio distruggere tutto. Immaginate quando doveva essere la cattiveria. Immaginate quante male che essere la terra. Però dice la Bibbia che Noè camminò con Dio. Però la Bibbia dice che Noè camminò con Dio. Non solo Noè era giusto A parte che era justo, Ma la Bibbia dice che Noè camminò con Dio que camminò con Dios. E quindi quando Dio decise di distruggere tutto L'unico che decise di salvare e che salvar, Era quello che camminava con lui era non dice che, era perfetto. No dice che era perfetto. Non dice che era un religioso che camminava con la Bibbia sotto il braccio. Non era un religioso che camminava con la Bibbia sotto il braccio. No, no, camminava con Dio. Caminava con Dios. Mi state comprendendo? E non, solo fu lui, e non solo fu salvato lui, ma anche tutta la sua famiglia. Sino che también, tutta la sua Che benedizione avere nella famiglia una persona che cammina con Dio. Che benedizione tener in una famiglia alguien che cammina con Dio. Mogli che non sono convertite, non están o mariti che non sono convertiti, o non sono date grazie a Dio che avete qualcuno in casa che eh, cammina con il Signore. A Dio alguien in casa che con Dio. Perché, quando c'è qualcuno in casa, Dio, quando in casa che cammina con Dio, in una maniera o nell'altra, Dio verrà a prendere il cuore dell'altra persona. Quindi se tu hai un familiare che non è convertito, no continua a camminare con Dio. camminando con Dio. Perché quando tu camminerai con Dio, con él, Dio, salverà anche tutta la tua famiglia. Dio va a salvar tutta la tua famiglia. Amen. Amen. Amen. Poi viene Abramo. Luego viene Abramo. E Abramo stesso, quando parla con il suo servo, El mismo Abramo, habla con su sirvo, dice il Signore alla cui presenza io cammino. Le dice il Signore... En... In che cammina bueno, in, in sua presenza. Quindi era un uomo che camminava con Dio. Era un uomo che camminava con Dio. Mosè. Moisés. Dio gli dice che avrebbe eh, liberato il paese dall'Egitto. Dio gli dice che avrebbe liberato il paese dall'Egitto. Però Mosè camminò con Dio. Pero camminò con Dios. Ma non solo, in Dio c'era il desiderio di camminare con tutto il popolo pero en Dios también había el deseo de caminar con todo el pueblo infatti dice en 29.45 y dice en Éxodo 29.45 mm. <coughs> <Allora. No. coughs> y habitaré <coughs> y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios Habitaré en medio de los hijos de Israel Entre los hijos de Israel. Quindi il desiderio di Dio non era quello di soltanto di camminare con Mosè, il di Dio non era solo di camminare con Mosè. Ma di camminare con tutto il popolo. Sino che camminare con tutto il popolo. Però un giorno Dio deve dare i 10 comandamenti. Però un Dio Dio deve dar i 10 mandamenti. Moisè sale sulla montagna. Moisés sube la montagna. E 40 giorni è nella presenza di Dio. E sta 40 giorni nella presenza di Dio. E Dio gli dà queste tavole con i 10 comandamenti. E Dio le dà queste tavole con i 10 mandamenti. Però quando scende giù. Però quando va giù e aveva trovato una confusione esagerata. e una confusione incredibile perché il popolo si era dato all'idolatria. l'idolatria perché il popolo si era dato aveva iniziato a darse a la lussuria e ai peccati e a a la lussuria e ai e quindi Mosè stesso distrusse quelle tavole e il mismo Moisés destruyò queste tavole e Dio disse una cosa e Dio le diceva una Esodo Exodo 33 del verso 1 al verso 3 Exodo 33 del versículo 1 al 3 Y Jehová dijo a Moisés, ve, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu simiente le daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, y al eteo, y al fereseo, y al Eveo, y al jebuseo; porque yo no subiré en medio de ti, porque el pueblo de Dura Cebis, no sea que te consuma en el camino. Non so se avete compreso quello che dice in questi passi. Non so se si intende quello che dice qui. Dio dice a Mosè. Dio se le dice a Moisés. Vai. Vai. Io ti darò. Ti manderò un angelo. Io ti mandare un angelo. Che ti aiuterà, che aiuterà un... ad entrare in possesso della terra promessa. Che ti aiuterà a conquistare la terra prometita. Però io non voglio più venire con voi. Però io non voglio venire con vostro. Perché sì. tenete la testa dura. Perché avete la cabeza molto dura. Capita di hierro. Cabeza de hierro. De hierro. Cabeza sì. de hierro. Canzone. Avete peccato. Avete peccato. Vivete nel peccato. Vivete nel peccato. Quindi io manterrò la mia promessa. Io mantendrei mi promesso. Andate. Ir. Però io non verrò con voi. Però non vedrò con vosotros. quando è brutto se Dio dice? Quanto quando Dio dice. Io ti darò quello che, che ti ho detto che ti do. Io ti voglio dare quello che ti ho promettendo. Però non voglio sapere niente di te. Però non voglio sapere niente di te. Questo sapete cosa significa? Que significa? significa? che Dio onora le sue promesse. Significa che Dio onora le sue promesse. Però non sta camminando con te. Però non sta camminando con te. O meglio tu non stai camminando con Dio. O tu non stai camminando con Lui Perché ci sono delle cose, degli altari. Perché hai altari. Cose che abbiamo costruito nella nostra vita. Cose che costruiamo nella nostra vita. Che non permettono a Dio di camminare insieme con noi. Che non permettono a Dio di camminare con noi. Però quando camminiamo con Dio. Con Dios, questo ci dà la vittoria. Questo non soltanto ci dà quello che Dio ci ha promesso. Ma di più di quello che Dio ci ha promesso. Sino que Voy a leer el Salmo 81 del verso 11 al verso 16. Leemos en Salmos 81 del versículo 11 al 16. Mas mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Déjelos por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus consejos. Oh, si me hubiera ido mi pueblo, si en mis caminos hubiera Israel andado, en una nada habría yo derribado a sus enemigos. Y vuelta mi mano sobre sus adversarios, los aborrecedores de Jehová se lo hubieran sometido, y el tiempo de ellos fuera para siempre. Sí, ah, sí. Sí. Y Dios lo hubiera mantenido de grosura de trigo y de miel de la piedra te hubiera saciado. Guardate cuánto es bello este versículo. Miren lo hermoso que es este versículo. Pueblo el pueblo no ha escuchado la mi voz. El pueblo no ha mi voz. Por esto yo lo abandoné. Por esto yo los abandoné. Afin que caminassero en los consejos. Quando Dio ti abbandona, la prima cosa lo primero, è che tu no. non ascolti più i consigli di Dio. Es que non no ascolti più la parola di Dio. Non ascolti la parola di Dio. Dio non ti parla più attraverso sogni visioni. Non ti parla con e visioni. Dio non ti parla più attraverso i profeti. Dio non ti parla con Dio non ti parla più nel momento della tua devozionale quotidiana. Dios, sei stato abbandonato da Dio. Abbandonato por Dios. E allora inizi a camminare secondo quello che ti dice la tua testa. E Però qua dice: se invece tu mi avessi ascoltato. se mi avresti ascoltato, nelle mie vie, mis caminos, Allora subito avrei umiliato i suoi avversari. Io avrei umiliato molto rapidamente i suoi avversari quante battaglie stai tu affrontando quante battaglie stai affrontando se tu cammini insieme con Dio si con Dios, Lui subito le va a distruggere e lo distruggerà super rapido gli sarebbero stati sottomessi quelli che odiano Dio, lo che a Dio. se tu cammini con Dio si con Dios, quelli che odiano Dio los que odian a Dios, saranno sottomessi a te saranno sottomessi a ti. E te e ti nutrirei con il fiore di frumento e ti basano... Okay. Right. Uh, lo e viene mantenuto? E Dio lo viene mantenuto di de grossura del trigo. La grossura del trigo, mi piace. Non la scarsezza. Non la sobra. Ma la cosa grande, il grasso. Sino che la grossura. In italiano dice il fiore di frumento. In italiano dice la flor di frumento. Il migliore. Lo mejor. Perché Dio ha preparato per te perché Dio preparò per te. Non lo scarto, no la sobra, Ma il meglio del meglio migliorato. Sino que lo mejor Se mejor solo tu cammini con Dio. E il miele che esce dalla roccia. E il miele ti hubiera assassato. Il miele che esce dalla roccia. Piedra, scusate, ma il miele da dove esce? Il miele da dove sale? Tutti quanti abbiamo visto i cartoni animati quando cade una... come si chiama? Winnie the Pooh. Mm -hmm. <risos> Tutti abbiamo visto i dibuji animati quando, per esempio, Winnie the Pooh... Mm -hmm. Va e prende il miele da un alveare. Che ve e il miele da un alveare. Perché il miele esce da un alveare. Perché il miele sale da lì. È impossibile che il miele esca da una pietra. Eh, una una È impossibile che il miele salga da una rocca. È impossibile. È impossibile. Una cosa gustosa e saporita come il miele Algo tan bueno como la miele. può mai uscire dalla pietra? Quando è da parte di Dio sale anche dalla roccia. Quando è da de parte di de Dio sale della rocca. Un uomo può camminare sulle acque. Un Quando è da parte di Dio, Pietro può anche camminare sulle acque. Quando è da parte di Dio, Pietro può camminare sulle acque state comprendendo quello che Dio ha detto in questi que versi non mi hanno ascoltato non mi hanno ascoltato non vogliono camminare con me non camminare conmigo camminate soli camminate soli e vedete quello che siete capaci di fare e a che potete fare e lì succede problemi hay difficoltà economiche difficoltà economiche mazzate golpes tutte cose negative tutte cose dice ma se si umiliano Pero se si e iniziano a camminare con me. Y a caminar conmigo, allora c'è tutto il contrario. Hay lo contrario. I nemici sono distrutti. Los Quelli che mi odiano gli saranno sottomessi. Los que me odian a ellos. E arriverà il fiore del frumento. Llegarà la, la del trigo. Addirittura sì. il miele uscirà dalla roccia. Hasta la miele se un domani aprite una fabbrica una fábrica, dei cappelli per le persone con due teste inizieranno uh, a nascere le persone con due teste inizieranno a nascere persone con due teste a con dos se inizierete a vendere i frigoriferi al polo nord a a al norte, al Polnorte, inizierà a fare caldo al polo nord perché non sei tu che cammini nelle tue vie. Perché non sei tu che cammini nelle tue vie. Ma Dio la, avrà una benedizione che viaggia davanti a te. Però Dio stendrà una benedizione che viaggia per delante di de te. Anche le cose impossibili inizieranno a succedere. Lo a per andare a tuo favore. Stai comprendendo quanto è importante camminare con Dio? Entienden importante con Dio? E quanto è bello il fatto che sia Dio che vuole camminare con noi? E quanto sia bonito il fatto di che Dio vuole camminare con noi? Non parte da noi. No per noi. Dio è venuto a cercare e a salvare. Dio è venuto a cercare e a salvare. Coloro che erano perduti. Los que Dio non vuole che tu stia camminando in una strada senza una direzione. Dio non vuole che tu stia camminando per una strada senza direzione. Lui è venuto a cercare e a salvare. E lui è venuto a cercare e a salvare. Quelli che erano perduti. Los que estaban perdidos. para darte un futuro e una speranza. un futuro e una speranza. Sì, sí, forse non ti dà quello che que tu vuoi. Quizás no te dé lo que tú quieras. Te que te pero te da lo que te hace bien Se tu con lui. Si caminas con él. A ver. A ver. A ver. Pero, ritorniamo al pero volvamos al, vers al versículo dell'inizio. Possono Pueden caminar dos personas juntas. Se no si sono messi Si no se han puesto de acuerdo. No. No se non si mettono d'accordo non possono camminare insieme si no se ponen de acuerdo, no camminar quindi cosa ci impedisce di camminare con Dio? Por esto, ¿qué es lo que nos con Dios? principalmente tre cose Tres cosas. la prima cosa che ci impedisce di camminare con Dio lo primero que nos impide con Dios è la carne, carne. Gala uh, Galati capitolo 5 versetto 16 e 17 uh, 16 e 17 quindi. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisieras. Cosas son una a estas cosas están opuestas la una a la otra. La carne es contraria al espíritu. La carne es contraria al espíritu. Quindi se tu vivi una vita nella carne, peresso se divi una vita nella carne, lo spirito si allontana da te. El espíritu se aleja de ti. ¿Es qué cosa es la carne? ¿Y qué es la carne? ¿Y qué cosa es el espíritu? ¿Y qué es el espíritu? Si lo leggiamo più avanti dal versetto 19 al 21, lemos más adelante el versículo 19 al 21. Ci sono cose molto importanti. Hay cosas muy importantes. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no, hered no heredarán el reino de Dios. Entonces todas estas cosas son contrarias al espíritu tutte queste cose stanno in contra del Spirito se tu ti vai a ubriacare ti ti non puoi pretendere che lo Spirito Santo cammini insieme con te non puoi pretendere che lo Spirito Santo cammini contigo questo non significa che non ti non ti puoi bere un pochettino o qualche cosa. Non significa che non puoi bere un poco da vez in quando. Ma non devi essere dipendente, non devi essere correre dietro a queste cose. Però non devi stare dipendente di de eso. Non devi correre dietro alla de birra. Non devi correre dietro della cerveza. Uh, perché questa cosa è contraria allo spirito perché questo spirito l'adulterio, la fornicazione, la fornicazione, l'idolatria, Oggi stiamo parlando che c'è qui a Valencia. Oggi stavamo parlando che qui a Valencia, Valencia hanno fatto una statua della Madonna. Una statua de, de la e tutti fanno una processione per portare questi fiori alla Madonna. E tutti fanno una tradizione, tutta questa cerimonia per givare le flore alla Virgen. Che non si offendono i miei amici cattolici. Che non si offendano i miei amici cattolici. Però questa è idolatria. Questa è es idolatria. È un adorare ai demoni. Adorar los è adorare ai un'opera della carne. De carne. È un'opera della carne. E questa cosa non permette allo Spirito Santo di operare nelle loro vite. E questo non permette allo Spirito Santo di operare in suoi vita. Gelosia. Celos. Ah, quante sorelle sono gelose dei mariti? Quante serman si stanno celose dei mariti? O quanti mariti sono gelose delle sorelle? O quanti mariti sono celosi della semana? gelosia in maniera esagerata. Questa fa sì soltanto che salga la carne. carne. Ira, divisioni, ir, risse. Ira, divisioni, uh, disensioni, con Invidie. E dice una cosa. E dice algo. Coloro che que fanno queste cose, que Non erediteranno il regno di Dio. No se una persona vive in adulterio. Se alguien vive in adulterio. Se una persona vive in fornicazione e in impurità. Se alguien vive in fornicazione e in impurità. O nell'idolatria. O in idolatria. O nella gelosia. O nel sedi. O nell'ubriacza. O nella voracceria. Questa persona non entrerà nel regno di Dio. Questa persona non entrerà nel regno di Dio. Hai voglia di dire io vado in chiesa tutte le domeniche. Non serve di nada si voy a dire io vado alla Iglesia todos los domingos. Hai voglia di andare a fare la canzone, alleluia? Non serve di ir ahí cantando la canzone, alleluia. Alzo le mani, levanto, levanto mis manos. Anche se no tengo fuerza, sin tener fuerzas, pero faccio adulterio, hago adulterio, fornicación, fornicación, fornicación brujería, brujería, magia, magia. Señore, señor, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me escuchas? ¿Oh, qué O, estas cosas suceden solo en la Biblia. O, solo pasa en la Biblia. Levanto mis manos, levanto mis manos. Pero yo tengo tres féminas. Pero tengo tres mujeres. Ahí voy a elevarle las manos. Eh, de de nada no sirve elevar las manos. Ahí voy a Dios no caminará con ti. Dios no caminará contigo. Voy un pastore. Voy ser hasta un pastor. Tu preghi e Dio guarda dall'altra parte. Tu ora e Dio mi ha dall'altra lato. Perché lo spirito e la carne non possono camminare insieme. Perché lo spirito e la carne non possono camminare con Questa parola è es dura. Questa parola è dura. Però è la verità. Però è la verità. Amen. Camminare nella carne. Camminare. Addirittura ha limitato l'età dell'uomo. La, la età dell'ombre. Se voi vedete la Bibbia, l'uomo viveva mille anni, 1200 anni. E viveva per mille anni, anni. Ma la carne era così alta, la carne era tan alta, che a un certo punto Dio disse: Basta. Che Dio Massimo 120 anni di vita. Con massimo 120 anni di vita. Dobbiamo prendere la decisione oggi? Di camminare per lo spirito e di non camminare per la carne. per questo addirittura può intaccare la lunghezza della nostra vita. la seconda cosa che ci impedisce di camminare con Dio è l'incredulità. È la Gesù disse Gesù dice: Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio. Dio non cammina con quelli che non credono. Dio non con los que non creen. Ma quelli che dicono di seguirlo, de seguirlo devono credere che Lui è. Que creer, que creer que él es. E sapete, credere non è dire di credere, creer no es de creer. credere significa camminare veramente in quello che Dio ha detto. Pero eso significa caminar realmente en lo que Dios dijo. Io spesso faccio l'esempio. el ejemplo, el ejemplo de, aquel un filo de aquel hombre que tenía que caminar sobre el hilo. Sobre las cascadas del Niagara. Cascadas del Niagara. Y quindi si mise da una parte con la sua mazza. Se puso da lado con su barra. E iniziò a camminare dall'altra. E camminò dall'altro lato e c'era una folla che lo stava guardando e c'era molta gente che lo stava mirando e tutti quanti, wow, sei il migliore e tutto il mondo aveva clamando, l'hai essere lo migliore e lui andava avanti e indietro sul filo e lui va davanti e dietro nel filo. e poi fece la domanda e fece una domanda secondo voi lo posso fare con una sedia sulle spalle? puoi farlo con una signa in le e tutti quanti, wow e, e tutti, sì, puoi farlo sí, e quindi si mise una sedia sulle spalle e camminò col filo andò avanti e indietro Y se puso una silla en los hombros y empezó a caminar delante y detrás. Y usted dice, ¡Wow! ¡Bravo! se el mejor! ¡Wow! ¡Bravo! ¡Sé el mejor! Y dice, ¿Voy creen que yo lo puedo hacer con la silla y con una persona si tú estás en una silla? ¿Y ustedes creen que yo puedo hacerlo con una silla y una persona encima de la silla? Y usted dice, ¡Sí! ¡Lo puedo hacer! Y dice, ¡Sí! ¡Puedes hacerlo! Ok, ¿Quién quiere salir? Vale, ¿Quién quiere subir? Y nadie quiere subir. Y nadie quiere subir. Una cosa è credere che Dio lo possa fare. Algo è credere che Dio possa fare. Un'altra cosa è salire sulla sedia. Otra cosa la silla. Perché la fede è dimostrazione di quello che si crede. Perché la fede è dimostrazione di quello che crees. Se tu credi veramente in Dio. Se realmente Dimostrerai con le tue azioni che credi in Dio. Dimostrerai con le tue azioni che credi Se io credo in Dio, se io credo in Dio, dimostro facendo quello che Dio dice. Dimostro facendo lo che Dio dice. Se no non sto credendo in Dio. Se no, non sto credendo in Dio. Sto credendo con la mia mente. Sto credendo con la mia mente. E mi sto ingannando. E mi sto ingannando il stesso. Se io credo in Dio, se io credo in Dio. E sono in adulterio, in adulterio lascerò no? questa donna. Lascerò questa mujer. Tornerò la mia moglie. Vuoi direi di mia Restaurerò la mia famiglia. Voy a mi famiglia. Perché questa è la cosa giusta. Perché è lo corretto. Amen. Quindi abbiamo detto, la carne. Por eso dijimos la carne. La La incredulidad. Es la tercera cosa. ¿La tercero? Es la superbia. Es la superbia. Altivez. Altivez. Lejamos Isaías capítulo 57. Leemos en Isaías capítulo 57. Versetto 15. Versículo 15. Alló, Isaí. 67. Porque así dijo el alto y sublime El que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo Yo habito en la altura y en la santidad Y con el quebrantado y humilde de espíritu Para hacer vivir el espíritu de los humildes Y para vivificar el corazón de los quebrantados ¿Con, habita Dios? ¿Con quién habita Dios? Habita con el no habita con el soberbio ma abita con quello che è umile di spirito. Lui guarda da lontano le persone che pensano di essere qualcosa. Ma vuole camminare con le persone che sanno che non sono nulla. non no nulla. E noi non siamo nulla. E nosotros no somos nada. Non siamo nulla. Non siamo nulla se abbiamo qualcosa è perché lui ci dà la forza se abbiamo qualcosa è perché ci dà la forza un giorno qualcuno disse una parola un giorno alguien dice qualcosa dice, pastore, però sono io che vado a lavorare e porto il pane a casa dice, pastore, però sono io che vado a lavorare e ho il pane a mi casa e sei bravo Bien. però la forza per alzarti dal letto, chi te la dà? la forza per levantarti dalla cama, chi te la dà? Sai quanta gente stamattina non si è alzata? Gente non si è e alle 4 fanno il funerale. E alle 4 hanno il funerale. Ci rendiamo conto che non siamo niente? De que non somos nada. Quando entriamo in un, Quando in un ospedale. Dove ci sono persone che, per persone che stanno per morire. E i medici non possono fare nulla. E i medici non possono fare nulla. Persone che hanno studiato. Persone che studiarono. Professori, gente con la testa grande. Professori, si gente con la cabeza tan grande. Non possono fare nulla. Non pueden essere nulla. Però Dio sì. Dobbiamo renderci conto che se noi crediamo di essere qualcosa, que algo, allora Dio non cammina con noi. Dios no cammina con nosotros. Ma Dio cammina con quelli... Dio cammina con che riconoscono di non essere nulla. Que que no nada. E se hanno qualcosa, algo, è perché Dio glielo ha dato. Quindi il merito è sempre di Dio. El me lo merito è di Dio. Se tu sei uno sportivo famoso, si eres un gran e hai vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi. È perché lui ti ha dato la capacità per arrivare a quel livello. Es él te dio la para a ese livello. Tutto quello che tu hai. Todo lo que tienes proviene de Dio. Viene de Dios. Quindi questi ostacoli, la carne, la, carne incredulidad, la incredulidad la superbia, la superbia Queste cose Estas cosas no permiten a Dios de caminar con nosotros. ¿Y ahora con quién camina Dios? con quelli los que lo buscan. Cuando Dios disse a le dijo a Moisés, "No basta, yo no veré más con vos. Io già non andrei con voi. Vabbè, vi mando l'angelo davanti. Bueno, de vi mando l'angelo davanti. Vi faccio arrivare a quello che vi ho promesso. che o sea, a mia promessa. Però senza di me. Però senza Mosè si fermò. E Mosè separò. E costruirono fuori dall'accampamento. Dall e costruirono fuori dal campamento. Una tenda di convegno. Una tenda di... De... de riunione. De riuniones. Non era il tempio questo. Non era il tempio, non era il tabernacolo, fecero un'altra tenda, e tutti quelli che volevano cercare Dio, todos que a Dios, andavano a pregare in quella tenda, a orare in tenda, e addirittura quando Mosè andava, y iba, tutti quanti erano in piedi a guardare, todos de pie mirando, perché, sapevano lì, perché sapevano che quando Mosè entrava lì, Dio gli parlava, Dio parlava e quando Mosè entrava lì. Quando Mosè entrava lì. Un fuoco scendeva su quel posto. Una nuvola si manifestava sopra questo posto. E Dio parlava con Mosè faccia a faccia. Come parla con un amico. E quindi tutti iniziarono a cercare Dio. La gente lavorava. La gente lavorava, tosava le pecore gli prendeva il latte alla mucca gli tomava la leche alle vacche però ogni giorno prendeva un tempo però cada giorno tomava un tempo per andare alla tenda di convegno per andare in questa tienda e per cercare Dio e per buscare a Dio ogni giorno aveva un tempo per cercare Dio cada giorno un tempo per buscare a Dio e quindi tutti erano lì a cercare Dio e tutti stavano lì buscando a Dio e allora qualcosa cambiò e qualcosa cambiò Dio che non voleva andare più Dios que ya no quería andar con ellos. Otra cosa, dijo algo más a Moisés. Éxodo 33. Eso, Éxodo 33. Versículo 14 a 16. Versículo 14 y 15. A 16. A ah, 16. Y él dijo: Mi rostro irá contigo y te haré descansar. Y él respondió: Si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo he vuelto sin él andar tú con nosotros. Y que yo pueblo seremos apartados de todos los pueblos que están sobre la paz de la tierra. prima Dio aveva detto non più con te. dijo yo ya no vendré contigo. pero cuando lo iniziarono a cercare con tutto il cuore, quando iniziarono buscarlo de todo corazón Allora Dio disse andrò te. Dio dijo yo iré contigo. E ti darò descanso. Se tu hai bisogno di se necessita di descansare nella tua anima tua alma, hai bisogno che Dio cammini con te. Dios cammini e Mosè disse, no signore ma se tu non vieni con noi e Mosè dijo, si con nosotros, è meglio che non ci muoviamo da qua no qui, perché tu stai qua adesso. Tu se noi ce ne andiamo e tu rimani qua, se nos vamos, se tu te aquí, come possiamo vedere che siamo diversi dagli altri? Come veremos che siamo differenti de los demás. La gente capirà que somos diversi? La gente entenderà che siamo differenti. Vedendo che tu sei con noi. Mirando che tu estás con nosotros. Vedendo che Viendo che tú estás caminando con nosotros. y uno de los problemas que la iglesia está enfrentando è che la gente non vede più differenza. la iglesia non vede differenza. La gente no ve diferencia. Es que no diferencia La gente non vede differenza no fra la, la Iglesia y el mundo, y el mundo. Perché Dio, non sta con le Perché Dio non sta camminando con le persone. Come puoi tu vedere una differenza? Come tu puoi vedere una differenza? Se Dio non cammina con le persone. Se Dio non cammina con le persone. La differenza non è se tu ti vesti diverso. La differenza non è se ti vesti di La differenza è quando si vede che c'è qualcosa di diverso la differenza è quando si vede che hai qualcosa di Quando si sente che c'è qualcosa di diverso quando si sente che hai qualcosa di differente. quando tu entri in un posto, in un negozio quando entri in un luogo, in un negozio Inizi a, a parlare e la persona inizia a dire sì, ma tu hai qualcosa di strano di diverso e la persona inizia a dirti tu tieni qualcosa di diverso io vedo, sento una pace quando tu vieni qua io sento una pace quando stai qui che tieni? che tieni? qual è il segreto? qual è il segreto? Ti stai facendo la tintura, non lo so nuova. Esiste un tinte nuovo? O vai al ginnasio, qual è la differenza? O va al gimnasio, che tiene di differenza? Non è qualcosa che io ho fatto. Non è qualcosa che io ho fatto. Ma è una persona che ho conosciuto. Sino che è una persona che io conosci. Il problema della Chiesa oggi, il della oggi è che non sta camminando con Dio. È che non sta camminando con Dio. E se la Chiesa non cammina con Dio cammina con Dios, diventa solamente un'altra religione. religione. Può essere più bella. Può essere più bonita. Adesso non abbiamo queste cattedrali con i dipinti artistici. No con Però abbiamo un buon teatro con delle belle luci. Però un teatro con luces. Abbiamo una buona musica? Abbiamo ah, l'aria condizionata. Abbiamo, Abbiamo le sedie morbide, comode. Le più sulle, più sulle, più comode. Ma a che serve tutto questo se Dio non c'è? Di non, non è meglio dove stanno le sedie dure? Non è meglio che dure. Dove ci sono poche persone. Poche persone. Però dove c'è Dio. Però è Dio. E dove si vede la differenza? Y donde se ve la diferencia? Porque, Dio Porque Dios está ahí. Porque cuando, Dio Porque cuando Dios está, si vede la Se ve la diferencia. ¿Quindi con chi cammina Dio, con quien camina Dios, con chi lo cerca. Con quien lo busca. Isaías dice una cosa importante. Isaías dice algo importante. Tú sei un, Dio si tu eres un Dios que se nasconde. Tu eres un Dio che si nasconde. Sembra quasi che tu stai cercando Dios sí. Che tu a Dios, lo trovi lo però ti giri però te giras, e all'improvviso non c'è più no e lo devi cercare un'altra volta otra vez. così è il cammino del cristiano, Así del cristiano. tu fai un'esperienza con Dio con Dios, lo incontri lo però lungo il cammino all'improvviso non lo trovi più però de repente non lo trovi più e devi tornare a Dio. Tienes que a Dios. Devi cercare Dio. Devi Devi andare più in profondità con Dio. Devi più profondo con Dio. Perché Dio vuole essere cercato da te. Perché Dio vuole che lo buschi. Perché Dio è un Dio che si nasconde. Perché Dio è un Dio che si esconde. E c'è una parabola ebraica molto bella. E è una parabola, parabola hebraica, mm. che racconta che mm. l'uomo e Dio sono uniti come con un filo. Ah, che que dice che que l'uomo e Dio stanno punti con un filo è come se all'improvviso ogni tanto l'uomo si allontana da Dio e, de repente si de Dios, e quindi questo filo si rompe, y ese hilo se rompe. e quindi l'uomo deve tornare a Dio tiene que a Dios. e quando ritorna vuelve, si fa un nodo con questo filo si hace un nodo, un nodo con ese hilo, e quando tu fai il nodo, e tu fai il nodo due, le due parti si avvicinano di più le due extremità si più Abbiamo bisogno di tornare a Dio. Necesitamo volver a Dio. Di andare più in profondità con Dio. Ir más prof la con Dios. Non è che tu hai trovato Dio un momento e tutto a posto per tutta la vita. Non è che tu incontri Dio un momento e stai bene per tutta la tua vita. Hai bisogno di cercare Dio ogni giorno. Hai cercato Dio ogni giorno. Ma di cercare in una maniera speciale. Però in una maniera speciale. Geremia 29,13. Geremia 29,13. <coughs> Y me buscaréis y hallaréis, Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mi cercherete y me troverete. Y me buscareis y me hallareis. ¿Por qué vi troveremo? ¿Y por qué? Porque <risa> ti cercheremo con todo el cuore. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No basta cercarlo. No es suficiente buscarlo. Ma lo devi cercar col cuore. Lo tienes que buscarlo con el corazón. Un giorno, un uomo andó da un vecchio pastore su una montagna. Un día, un hombre se fue de un viejo pastore en la montagna. Pastore, sono qua, pastore, stai perché mi hanno detto che tu sei uomo mi che tu un uomo saggio, e io ho una domanda a cui nessuno mi può rispondere, io tengo una che nadie me puede perché sto cercando Dio ma non lo trovo, sto, a Dio, però non lo sto cercando Dio ma non lo trovo, ma sto cercando Dio ma non lo trovo, qual, qual è la soluzione? Il pastore lo guardò, Il pastor lo mirò. vieni con me, e lo portò vicino ad un fiume, e lo portò cerca di un rio, ed era lì vicino al fiume. E stava cerca del rio. E gli disse, adesso inginocchiati. E disse, ora arrodigliati. E l'uomo si inginocchiò. L'ombre si arrodigliò. E poi gli disse, metti le tue mani dietro la schiena così. E dice: disse, le mani dietro la tua spalla, sì. E l'uomo lo guardava con e le mani. E l'uomo lo così, mirava sì, con le mani così. Ok. Ok. Metti le mani dietro la schiena. Pongo e quindi questo pastore lo prese per la testa. lo tomò per la cabeça Lo prese per le mani. Lo tomò per le mani. E lo buttò nell'acqua con la testa. <ride> lo buttò con la testa. E l'uomo... No, no, no, E l'uomo sì. E si muoveva perché voleva respirare. E si muoveva perché voleva respirare. E allora... Fine... E l'uomo è subito così. Ma che fai, sei pazzo? Perché hai stato loco. Questo pastore lo guardò e gli disse. Il pastore migliore le dijo, quando cercherai Dio, quando a Dio, così come stavi cercando l'aria, lo troverai. Lo incontrerai. Tu troverai Dio? Tu a Dios, quando lo cercherai con tutto il tuo cuore. Quando lo buscherai tu con tutto il tuo Com'è il nostro tempo con Dio? il nostro tempo con Dio? Ah, ci mettiamo là a pregare. Ci a llorar, Però pensiamo che cosa dobbiamo cucinare a mezzogiorno. Però pensiamo che dobbiamo cucinare a mezzogiore. O stiamo là veramente piangendo col cuore e dicendo Signore, dove sei? Stiamo a veramente realmente llorando e dicendo Signore, dove stai? Signore, ho bisogno che tu mi parli una parola da parte tua Signore, ho bisogno che tu mi parli parte Signore, ho bisogno che tu cammini con me Signore, ho bisogno che cammini con me Dio si lascia trovare da quelli che lo cercano Dio si lascia incontrare da quelli che lo cercano Un uomo un giorno si chiamava Zaccheo Un uomo chiamato Zaccheo Cercava Gesù Jesús. Lo voleva incontrare Però era corto Però era pequeño e allora sarei salito su un albero e sarei salito su un albero perché sapeva che Gesù passava per di là perché sapeva che Gesù passava per là ah, io perlomeno lo voglio vedere però io almeno voglio verlo non posso arrivare vicino a lui ma almeno lo voglio vedere non posso arrivare cerca a lui però voglio verlo almeno e, Zaccheo, e Gesù mentre stava passando e Gesù mentre stava passando lo guarda la mira Zaccheo, Zaccheo. oggi vengo io a stare da te oggi io vengo a... vengo di ti oggi mangerò a casa tua oggi voglio comere in tua casa non è difficile incontrare Dio. Non è difficile a Dio e non è importante se sei alto o se sei basso e non importa se sei alto o bajo se sei grasso o se sei secco se sei gordo o flaco L'importante è che lo cerchi con tutto il tuo cuore lo importante è che lo busques con tutto il tuo cuore perché lui cammina. camina con quelli che lo cercano con il cuore con lo che lo buscan con il cuore e se tu lo cerchi col cuore e se tu lo buscas con il cuore sarà lui che ti troverà e te va a cammineranno due insieme se non sono d'accordo questa mattina dobbiamo scegliere Esta que se camminare con lui si con Dios o non camminare con lui o no. dobbiamo scegliere que di essere disposti de estar a lasciare la carne l'incredulità la, la, la superbia la e iniziare a cercarlo veramente con todo el cuore empezar a buscarlo de todo corazón porque solo cuando lo buscaremos con todo el corazón lo, lo encontraremos es cuando lo tutto che a noi y cuando lo encontraremos todo lo que está a nuestro alrededor va a cambiar Entonces, esta a Por eso esta mañana queremos orar y si tú como me voy a decir, voy a tú quieres decir señor quiero caminar contigo Vogliamo pregare insieme. Salutiamo i fratelli che ci seguono in diretta su Facebook. Los que nos Facebook. Cercate il Signore con il cuore. El Señor con el e se volete avvicinarvi di più a Dio y si más a Dios, e avete problemi e difficoltà contattateci in privato en perché vogliamo aiutarvi ad avvicinarvi di più al Signore. A más a Dios. Dio vi benedica. Dios os e vogliamo avere questo tempo